amici di youtube membri del gruppo rendita automatizzata con manuel coopers ma soprattutto anche a quei membri che adesso fanno parte ovvero della mia famiglia di the di residual ragazzi ci siamo il grande momento è arrivato sono arrivati gli ads e si inizia a guadagnare con i ptc ovvero come vi ho già spiegato guadagneremo grazie al fatto di poter cliccare a quei siti appunto che noi dovremo vedere ogni giorno, ovvero 10 siti al giorno e ci accrediteranno 25 centesimi per ogni sito che noi vedremo. Allora innanzitutto ci vado diciamo un passo per volta, vorrei spiegarvi come funziona. Innanzitutto questo è il mio account, quindi come ben vedete io ho generato una somma superiore ai 150 dollari, quindi di conseguenza a me non spetta andare a guardare gli ads perché appunto eh, non ne ho di bisogno fondamentalmente come ho già spiegato all'inizio possiamo guardare gli ads eh, qualora noi non riusciamo a fare il reto comunque non riusciamo a superare una cifra pari a 150 dollari quindi se io adesso provo con il mio profilo perché adesso vi farò vedere eh, appunto col profilo della mia ragazza entrando gli ads come funzionano eccetera eccetera perché con il mio non ci riesco allora innanzitutto vi faccio vedere se cliccando in questa sezione watch ads e per dire eh, vi ricordo che sono come vedete eh, di colore azzurro gli ads quelli che ci pagheranno come vedete 25 centesimi per click quindi per sapere se voi rientrate in questa diciamo sezione dove potete guadagnare se non avete sforato la, la, la cifra dei 150 dollari naturalmente sarebbe partita la, la campagna invece come vedete io ho il limite dato che guadagno più di 150 dollari quindi quello che farò adesso è, sarà entrare col profilo di, di Stefania e farvi vedere come funziona vorrei innanzitutto farvi vedere che ogni mese noi, con, eh, dato che noi rinnoveremo il pack il sito compreso nel prezzo ci regala anche 1000 views available vi ricordo che dalle, dalle, da queste views available non guadagneremo niente perché questo è compreso nel pacco da 50, quindi questo servirà prettamente per pubblicizzare i nostri business. Va bene ragazzi, come vedete già qui c'è chi eh, diciamo, ha creato queste campagne, le sta sfruttando perché come, come vedete sono di colore arancione, ovvero come, come si vede qui, eh, diciamo, la dashboard principale come vedete dai colori bene o male uno si può orientare va bene ragazzi allora quello che farò adesso sarà entrare col profilo di Stefania perché appunto voglio spiegare come guardare gli ads dove verranno accreditati i soldi eccetera eccetera allora <coughs> perdonate un po' la faccia mi sono svegliato da poco e ci tenevo appunto già a diciamo a dare una descrizione di come di come funzionano eccetera eccetera allora innanzitutto bisogna andare nella sezione advertisement watch advertisement quindi noi cliccheremo su watch advertisement che è quello che ci interessa cioè guadagnare come vedete qui ci sono già tre siti da 25 centesimi ciascuno e quello che si dovrà fare è semplicemente clic su open come vedete qui c'è questa barra che carica una volta che noi eh, come vedete è finita su back e avremo accreditati 25 centesimi vi faccio vedere come vedete io già ne avevo fatti due in precedenza quindi già praticamente abbiamo guadagnato 75 centesimi nel giro di diciamo di 10 minuti perché li avevo fatti appunto da poco quindi come vedete qui i soldi si sono accreditati, una, farò un'altra prova perché come voi ragazzi lo sto scoprendo anch'io stamattina però già ho un quadro generale della situazione. Come vedete qui mi si sono accreditati i 25 centesimi, vi ricordo ragazzi che è importante che tutti noi creiamo gli advertisement, non è perché non arrivate a 75, a 150 dollari, significa che con questi potremo... Eh, naturalmente si sì, guadagnare anche però per far sì che il meccanismo funzioni anche voi dovrete creare i vostri azzi, perché alla fin fine voi se avete altri business eh, è anche buon, buon per voi no perché guadagnate vi sponsorizzate eh, e quindi diciamo che, che serve a più cose allora vi ricordo che questi 25 centesimi del pay click Verranno depositati nel business wallet Soltanto nel business wallet Come vedete, guarda, guardate Adesso ne guardo un altro Come vedete qui ho 19,80 E qui ne ho 13,95 Quindi se io adesso vado a vedere un ads eh? guardate, sono anche molto rapidi Sul dashboard. come vedete è rimasto invariato il portafoglio ovvero il cash wallet mentre il business wallet è stato appunto accreditato con quei 25 centesimi ora noi ci, naturalmente voi penserete ma come farò io a guadagnarci sugli ads ovvero come li prenderò questi soldi è semplicissimo basta cliccare su create ptc e naturalmente dobbiamo noi a sua volta creare le nostre campagne. Un consiglio che vi do io è, ragazzi, voi per, finché non raggiungete una cifra superiore ai 50 dollari, parlo per coloro che non riescono a fare rete, non pubblicizzatevi, non mettete, non create campagne. Quindi aspettate di avere un importo pari a 70-75 dollari. Cioè, sforate i 50 dollari perché quelli vi serviranno appunto per acquistare il pacco. Va bene, ragazzi? Poi dai 50 dollari in poi che farete? Potrete iniziare anche voi a creare le vostre campagne, ma mi, mi raccomando ragazzi, è importante che creiate campagne. Se, se voi per esempio avete, eh, comunque come nel caso di Stefania, che per esempio già ha 8 membri, ha 3 diretti, per dire lei nonostante non raggiunga, non superi i 150 dollari, Comunque si può anche permettere fin da adesso di creare i PTC perché comunque ce l'ha un movimento all'interno del suo profilo, no? ce li ha le referenze anche se non tante, però si può permettere di prendere una parte di, di quel business wallet ed incrementarlo perché comunque già ha 34 dollari di commissioni alle spalle, va bene? Quindi cercate di regolarvi, quindi quello che vi sto consigliando io è per coloro che non riescono a fare rete, ovvero che non hanno al momento membri, quindi di conseguenza non ha senso prendere quei, che ne so, eh, quei 10 dollari che, che, che matureranno per, per spenderli negli haz. Vi ricordo che voi sicuramente quando creerete un, eh, un annuncio pubblicitario pagherete 50 centesimi, quindi 25 andranno a coloro che andranno a, cl a cliccarlo e gli altri 25 vi ritorneranno indietro, ma stavolta torneranno nel cash wallet. Va bene ragazzi, spero che abbiate capito come funziona. Allora... E naturalmente noi possiamo anche eh, creare. Appunto. Qui per esempio voglio. Cioè, possiamo creare una campagna dove possiamo già mettere anche dei banners, dobbiamo mettere il titolo, eh, la descrizione. Come vedete c'è anche il link e poi decidiamo quante visite vogliamo dare. Come vedete, questo è rivolto. Diciamo alle mille visite che Azure Residual ci dà comprese nel pacco che noi compriamo mensilmente, quindi noi ogni mese avremo il pacco, eh, il pacco diciamo che rinnoviamo, ma ci regaleranno anche mille, eh, mille visite, va bene ragazzi, quindi noi quando dovremo creare invece le, le, le campagne appunto per guadagnare, occorrerà semplicemente cliccare nella sezione del nostro business wallet su create PTC, quindi clicchiamo qui, naturalmente clicchiamo qui a questo verde e andremo a creare la nostra campagna, qui metteremo un titolo, una descrizione, naturalmente il link dove naturalmente vogliamo che vadano. e questa ragazzi è davvero un'opzione molto intelligente, perché noi possiamo decidere che il nostro annuncio verrà, cioè, venga visionato da coloro che fanno parte del nostro gruppo, per esempio se io ho 144 persone e adesso mettessi il mio annuncio, cosa che farò a breve, questo annuncio verrà visto, diciamo, eh, prettamente dal, dalle persone che, che sono il mio team. Quindi c'è anche un aiuto da parte mia eh, verso diciamo, i membri che, che hanno scelto di entrare con me. E questa è davvero una grande, una grande cosa che ringrazio a Sir Residual che ha fatto, perché comunque mi lascia contribuire ad aiutare anche il mio team. Quindi va bene ragazzi, quindi mettiamo descri eh, titolo, descrizione, al link. Io cliccherò sempre su Privilege My Network, quindi... I miei membri saranno privilegiati qua metteremo il numero di views che vogliamo vedere vi ricordo che una views costa 50 centesimi quindi la pagherò dal business wallet come vedete qua c'è la descrizione e pagando 50 centesimi dal mio business wallet me ne torneranno 25 indietro nel mio cash wallet perché naturalmente gli altri 25 andranno a colui che cliccherà Capite, ragazzi come funziona il sistema qui ci sosteniamo tutti se Sidole davvero è stato uno di quei business che mi ha colpito fin dall'inizio per la genialità eh, cioè davvero alle spalle ci stanno delle persone molto eh, preparate che hanno creato un progetto bellissimo che è davvero è studiato per durare per tantissimo tempo per tantissimo tempo ragazzi va bene quindi per, per il momento è tutto io mi devo andare a fare sinceramente un cornetto e un cappuccino perché mi sono svegliato adesso scusatemi un po la faccia eh, però ci tenevo davvero appunto per tenervi aggiornati e farvi capire appunto cosa è successo da ieri notte ad oggi perché appunto hanno incrementato gli azzi. ok ragazzi grazie sempre per la visione, perdonate la mia faccia, ci vediamo presto, ciao ragazzi